Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Carissimi, oggi entriamo un po' nell'argomento del, del Kippur indipendentemente dalle citazioni che voi ben conoscete da Levitico capitolo 16 perché poi molte cose sono state eh, aggiunte nella pratica quindi nelle alakhot pratiche sia in ambito sacerdotale che in ambito rabbinico su come vivere il Kipur e cosa c'era dietro, che pensiero c'era su teleologico. Lo Yom Kippur implica il pentimento, su questo non c'è alcun dubbio. La traduzione è proprio Teshuvah, ecco Teshuvah, l'etimo eh, diciamo è un po' dibattuto, per alcuni specialisti sembrerebbe eh, un atteggiamento eh, che va al di là dell'aspetto mentale eh, però implica un ripensamento della propria vita sulla grazia di Dio. Letteralmente sarebbe volgersi, no? Proprio tornare, tornare indietro. Allora, pentimento più perdono da parte di Dio sono i due pilastri del Kippur e di tutto ciò che viene regolamentato anche dopo la distruzione del Tempio. Il pentimento era considerato efficace da soverchiare una vita intera di peccato e a, alla disubbidienza diciamo del, del volere di Dio, del disegno di Dio. Questa è una delle tesi base di Rav eh, Shimeon ben Yochai nella Toseftah Dushin 1.15 e seguenti. Quindi anche il malvagio che si pente alla fine della vita sarà salvato, il problema è che non si sa quando è il fine della vita, questa è un'idea che abbiamo anche noi, eh? però non l'abbiamo inventata noi, anche quello che... eh, capite? È una delle cose che abbiamo per volere divino eh, anche noi eh, appoggiato, creduto e è reso il Vangelo. La posizione di Rav Meir, guardate che Rav Meir è uno tosto, eh? Rav Meir è uno dei rabbini che a me piace di più in assoluto, eh, se due uomini soffrono di uno stesso male e uno sopravvive è perché si è pentito questo lo dice nel trattato di, di Rosh Hashanah 18 foglio A dico sempre che questa è una verità ma lui non dice il contrario che, che, che chi non si pente muore prima di un altro ecco. i saggi dicono Dio non rovescia mai l'innocenza in colpevolezza né la colpevolezza in innocenza, Dio è giusto, ma conferisce il dono della ricompensa per i mitzvot e punisce per le trasgressioni. Così però eh, il Tanakh insegna su cosa si fonda? Si fonda su quel versetto di, 30, di Deuteronomio 34,7, quando ci sono le berakhot, no? E alla fine del, del libro del Deuteronomio, quello di Rabeno, che dice viva Reuven Ruben, e non muoia, perché Reuben si pentì. Vale. I maestri lo dicono nella sifra di Deuteronomio 34,7, quindi, noi ma dove sappiamo che si è pentito? Sentite cosa dicono. Ruben o Reuben sarebbe dovuto morire, ma il pentimento creò... Una nuova creò una nuova condizione. Il Tanakh non dice di cosa si pentì, non lo dice. Noi sappiamo che molto probabilmente fu l'incesto, quando salì sul letto del padre. Vabbè, Genesi 35, 22 ve lo dico, ma tanto lo conoscete. I rabbini supponevano, no, questo, perché in Deuteronomio 33, 6 diceva che sarebbe vissuto e non morto e quindi doveva per forza essersi pentito. Ecco, questo lo troviamo nel Sifra Bekukutai, Perech 8, Pasuk 6. Poi, se andiamo a vedere Levitico 26, 41, quando si parla di che Dio mostra misericordia, queste parole si applicano al pentimento, già che non appena essi umiliarono il loro cuore nel pentimento, Tornò subito Dio e mostrò loro misericordia, citando appunto Levitico 26:41. Si entra nel patto, ecco, si entra nel patto per la misericordia di Dio, perché si è legato con i patriarchi, Abramo, Isaac e Giacobbe. E quindi è un'offerta che Dio fa. Si rimane nel patto continuando ad accettare il patto di misericordia che Dio ha fatto con i patriarchi, e cioè implica il pentimento per le trasgressioni. Quindi quando Dio premia i mitzvot non lo fa perché sei stato bravo, ti dà le calecche e ti meriti qualcosa. Dipende sempre dalla misericordia e dall'atteggiamento che Dio è pronto a ricevere il perdono del peccatore perché si converte appunto e viva. In Deuteronomio 4 è scritto «Tornerai al Signore tuo Dio». Rav Shamuel, Pachrita, diceva, il nome è sempre di Rav Meir, di cui prima abbiamo fatto memoria, che ciò si può paragonare al figlio, attenzione perché adesso qua abbiamo un'altra luce sulla parabola famosa del Padre Misericordioso, detto anche figlio prodigo, sentite come era già chiara questa idea. Si può paragonare a un figlio di un re, no? che ha preso una brutta strada, dice, e anche come, e anche simpatico. Il re gli mandò un tutore che lo esortò dicendo «Pentiti figlio mio». E vabbè, il figlio tuttavia lo rimandò al padre e dice Ecco, questo è un atteggiamento molto interessante che il Talmud dà a livello proprio psicologico, perché dice, ma com come posso avere la sfrontatezza di ritornare? Tante volte non si ritorna per questa idea, ci si vergogna. E allora lui dice, mi vergogno di venire davanti a te, papà, no? Allora il padre gli mandò a dire, mentre da noi lo vide da lontano quando tornò qui, per manco un pezzo, no? <ride> gli mandò a dire, figlio mio, ma può vergognarsi un figlio di tornare dal proprio papà non è a tuo padre che torni bene che vai parimente kadosh baruchu santo benedetto egli sia mandò sentite interessante mandò geremia a israele la gente chi dice che io sia Non è quello. geremia mandò Geremia quando peccavano, questo lo troviamo per esempio nel Didrasce Terrenomio 2,24, ma la parabola del figlio prodigo va da sé. Non è un pentimento che acquisti, acquisti, meritino il favore divino, ma conserva, conserva lo status di Am Israel e quindi nella grazia che Dio ha dato e la misericordia ai patriarchi. Il pentimento è un mezzo per restare e per rimanere nel patto, restaurare la relazione con Dio compromessa dalla trasgressione. L'atteggiamento rabbinico è molto chiaro. Quanti peccano e si pentono sono ancora dei giusti. Secondo la legge, tra virgolette. Secondo la legge, non secondo il giudizio bonario dell'uomo. Quindi non è il pentimento che acquista, è il pentimento ti fa rimanere. I peccati contro Dio, sentite, perché questo è, è, è... ci sono tante citazioni di questa, no? Perché noi diciamo peccato, peccato, ma vediamo, peccato, peccato cosa? I peccati contro Dio sono perdonati più facilmente. Dici ma come? Sì. Perché i peccati contro l'uomo richiedono una restituzione, e nei Vangeli ne abbiamo di esempi. Dio perdona solo se si fa pace tra uomo e uomo. Quindi per avere il perdono a Dio devi prima raffacificarti con, con tuo fratello, che è molto più difficile. Sentite le citazioni. Sifra a Ahare pare che 8.1 e seguenti. Trattato di Yomah, ovviamente. Yomah è il trattato del Kippur. Nel, nel Padre Nostro c'è, rimetto i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori o affinché noi li rimettiamo, oppure visto che noi li abbiamo... E abbiamo rimesso ai nostri debitori io 8,9 8,9 ma poi vabbè. poi sulla restituzione invece c'è proprio una casistica che sarebbe interessante andare a vedere in Babacamma 8,7 ed è anche lo stesso testo che ho trovato eh, Min Sifre eh, Zuta a 6 6,26 cioè sesto capitolo 26 Passo. i peccati che la Bibbia, secondo l'idea rabbinica dell'epoca, indica come punibili con lo heret no? Che vuol dire il tagliare. Per noi sarebbe tipo una scomunica, ma non è proprio così. Sempre in funzione di Teshua. E dice che erano più facilmente espiati dei peccati che erano punibili con la morte per mano di un tribunale umano. Eh, in ebraico karet o karet si tradurrebbe con estinzione, con estinzione, o estirpazione, Vatta alla pesca. Cito keritot, ecco, quei, quei, quei passi biblici in cui è detto la sua anima, cioè la sua vita, sarà del tutto tagliata via. Ecco, ci sono tanti passi biblici che nella, nella Torah anche dicono così. Se la morte è decretata da un di divino, ci si può riscattare. Se la morte invece è decretata da un di umano, non vi, è, non vi è riscatto. Non c'è la possibilità, perché devi andare a convincere gli uomini. E infatti anche con Gesù, che era innocente, detto da tutti, perfino da Ponzio Pilato, non c'è stata possibilità. E questo lo troviamo nella Meclita Mishpatim 10, eh, lo troviamo nel trattato sempre di Nezichim 10, e adesso una cosa che illumina un grande mistero del Nuovo Testamento. Quando Gesù è stato flagellato, voi sapete che si è data un'enfasi così forte nei Vangeli, così grande, che addirittura nel nostro immaginario è venuto poi fuori, per la tradizione latina, la Via Crucis e tutti i Cristi che sanguinano deturpato il volto, la schiena tutte queste cose qua, lasciamo stare il discorso della corona perché quello è un altro discorso per io sto parlando della flagellazione si dà un, una grande enfasi, una grande luce sulla flagellazione per noi è sinonimo di crudeltà che è vero, eh, attenzione per i rabbini c'è dell'altro e allora forse riusciamo a capire questa enfasi sentite cosa dicevano i rabbini dell'epoca vi cito anche vi do le citazioni eh se flagellati non sono più passibili di Heret cioè non li puoi più scomunicare o estirpare perché è scritto e tuo fratello sembri infamato ai tuoi occhi Deuteronomio 25 25 due punti quando è flagellato allora è tuo fratello questo lo sapevano tutti troviamo trattato di Makot 3.15, Sifreudo e Terrenomio 286, Machlot, quindi questa discussione tra Rav Ismael e Rav Akiva, in Makot 13a e anche il foglio B. Si dice che le frustrate, frustrate poi spe, diciamo specificatamente a strisce, espiano i peccati del condannato. Midrash Deuteronomio 25, 3, e il passo parallelo, Hazal 383. Per quelli che sono nel patto il pentimento è il mezzo sovrano di espiazione. Il pentimento comunque espia. Chi svia gli altri si perde. E questo è scritto chiaramente nei Pirkeavot 15-18, se andate a vedere, no, in Teologia 4 l'abbiamo parlato, anche credo in Teologia 6. E poi ci sono tre esempi di pentimento non accettati nel testo di Hagigah, 77 foglio B, eh, oppure anche due, il secondo trattato, il primo Pasuk. E concludiamo qui. Quali sono questi tre diciamo, esempi di pentimento che Dio non accetterebbe secondo loro? Va bene, però... Beh. Allora... Se si parla dei rapporti sessuali proibiti davanti a tre persone, secondo, se si ragiona, e poi qui c'è una, una mishnah molto dura, molto dura, contro la teologia, che viene condannata qua, se si ragiona sull'atto creativo del prima, del dopo, su cosa c'è oltre il cielo, su Dio, sottoterra, quando si va troppo a, stralo, a sgrafrolare no? che è tipico della teologia, eh, anche questo un pentimento non è accettato. Ultimo esporre un disegno davanti a ah, ecco un atto creativo davanti a due persone. Quindi, se si fa a una persona eh, davanti a due persone è vietato. Mentre il primo su tre persone, esporre il disegno della, me, della, della Mercava di Ezechiele, sulla quale abbiamo fatto un sacco di, di video anche su liturgia ad una persona. Anche se ti penti Dio non, non ti perdona, a meno che questa persona non sia un haham, un sancio, perché si entra nella mistica, loro lo sapevano, si entra nella mistica ebraica, nella liturgia, in tutte cose che davano fastidio, per la verità davano fastidio anche a molti cristiani. Vi saluto vi ringrazio, spero che vi sia piaciuto questo, questo enesimo video sulla soteriologia perché stiamo entrando sempre di più nel nostro argomento che vedete era talmente vasto che già facciamo fatica a stare in un video. Ciao e alla prossima!